Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua con un nuovo video diverso dal solito infatti dopo aver sfidato nel 3 contro 3 ZV, Ragnar e Pata oggi siamo qua con il Balsa. Quindi siamo contro Steve Caccavale, Nick Calaia e Ayman Meiji Insomma vamos. una partita poco difficile ecco sì, carichi, carichi siamo team fascetta contro team non fascetta in poche team parole Team capelli strani Team capelli strani <ride> Team super Saiyan contro team normali fondamentalmente Dopo aver perso di una rete contro il team di ZV Jackson Oggi sfidiamo una squadra di futsal, una squadra di calcio a 5 Quindi sarà molto più difficile del solito Non vi nascondo il fatto che Fabio ha tanta paura Sì la paura è solo mentale come direbbe Ragnar Insomma un po' come il dolore Quindi oggi cercheremo di sovvertire Quelle che sono le sorti apparentemente inevitabili Oggi sarà un match difficilissimo Voi vi conoscete bene come pensate Possa essere questa sfida in un campo più piccolo Ricordiamo un attimo le regole Due tempi da 10 minuti in caso di pareggio Si proseguirà con un altro tempo supplementare Unico di 5 minuti Dopodiché infine in caso ulteriore di parità Si andrà al golden goal chi segna vince Non ci sono le regole del futsal Potete fare fondamentalmente quello che vi pare Non ci sono limitazioni di retropassaggio al portiere anzi quest'ultimo può essere molto partecipe nella manovra d'azione quindi non crearti problemi sti qualora vuole uscire a giocare con piedi anche spingerti in proprio, avanti non cioè, è proprio la vetta del mio repertorio però proviamo <ride> Ragnar ci ha messo molto in difficoltà così quindi insomma certo. è una cosa ecco vi stiamo già spoilerando un come dire punto un, il punto debole okay. fondamentalmente pareri su questa partita come pensate possa andare siete pronti siete carichi noi siamo carichissimi di giocare contro i loro le mie impressioni sono che intanto il portiere abbiamo un portiere contro di veramente di assoluto livello anche se non, non gioca a calcio 5 comunque si è dimostrato veramente forte anche nelle, nei tornei estivi. poi abbiamo ovviamente contro Fabio Di Mauro e sappiamo tutti com'è e infine abbiamo Antimo che oggi può dare oggi può dare qualcosa in più secondo me invece il mio pensiero è che la squadra che abbiamo contro se non sbaglio Steve non li conosciamo soprattutto Antimo non l'abbiamo mai visto può io essere non, la mina magandre. io non l'ho mai visto giocare essere... quindi, quindi potrebbero mettersi in difficoltà su questo lato poi abbiamo la fama indiscussa di Fabio Di Mauro sottolineiamo questo quindi anche lui lui, secondo me, è sopportato da voi che col pensiero che ci, avete voi, ci siete voi dietro a guardarlo, lo, lo caricate. Noi invece siamo qui per fare la nostra partita. Non abbiamo nessuna indicazione, non sappiamo come fare perché appunto non abbiamo riferimenti su di voi. Ma ci mettiamo il tutto, no? Sì, sono d'accordo. Inoltre aggiungo che ho visto Francesco tirare molto forte. Quindi potrebbe essere un'arma in più che anni di Mauro rispetto a noi, perché io quei piedi non sono, diciamo, però, un campione. Ci posso, provare, ci posso provare, ci posso provare. Compenso avendo due grandi giocatori di fianco che conosco molto bene ma loro hanno qualche arma nascosta quindi secondo me è più equilibrata sì, di sì, quello sì, che ha detto sì, anche anche secondo, secondo me, anche secondo me è giustissimo mm. sono d'accordissimo con eh, Steve Caccavallo non lo so voi prima avete detto mina vagante potrebbe essere Antonio. ma invece credo che possa <ride> essere semplicemente la vostra tachipirina 1000 potrei, <ride> potrei lenire ogni vostra difficoltà quindi giochiamo <ride> su questa cosa qui detto questo ci possiamo catapultare all'interno della sfida avete domande riguardanti questa dubbi, curiosità possiamo partire due tempi da 10 come abbiamo detto 5 supplementari eventuali golden goal. quindi possiamo partire Due tempi da 10, facciamo partire il timer. E noi possiamo andare all'interno di questa sfida. E che vinca il Di Mauro. Pari dispari? E buttiamo Pari Neanche facendo paura riesco a vincere. palla. Vai, partiamo col vantaggio del pallone. Buono. Finito primo tempo, un minuto di recupero. Allora, ragazzi, è finito il primo tempo, partita la tosta. Cosa ne pensate voi? Facciamo parlare il capitano Steve Catavale della squadra senza fascetta. Allora, posso dire che i primi momenti ci siamo dovuti adattare un attimo al campo, alle regole del gioco, soprattutto io perché non sono abituato a ricevere così tanti palloni coi piedi. Poi sono contento di aver trovato anche un buon gol. Posso migliorare sul terzo gol, mi sembra sia stata una piccola incomprensione tra me e Ayman, ma questo è dovuto a un fatto che, ripeto, facendo questo, solo ed esclusivamente questo sport da anni, non sono abituato a essere così tanto coinvolto. Di solito prendo la palla una volta, la devo giocare e poi non mi può più ritornare indietro. Quindi sto cercando di adattarmi, però sono contento che siamo davanti perché non era scontato comunque voglio aggiungere una cosa per quanto riguarda la mina vagante Antimo si sta dimostrando veramente veramente forte eh, addirittura tripletta <ride> iniziale Due, no? tre. tre gol e due, due assi. Ah, doppietto ah, due, due, due. Ci tengo a precisare anch'io ragazzi Visto che abbiamo detto ognuno la propria opinione o quasi Che la sfida non è mai da sottovalutare Perché ragazzi, di quanti gol siamo? Sopra due se non, due, non sbaglio due, due. Quindi si può ribaltare da un momento all'altro Stiamo connessi fino alla fine per guardare l'esito e il finale di questa partita Bellissima ragazzi Fascetta contro contro fa, Senza fascetta, vamos! Adesso ragazzi andiamo dentro con il secondo tempo Vediamo come cambierà la partita Se cambierà qualcosa Andiamo a vedere Andiamo! No. Minuti? No. Hi. eccoci alla fine della partita siamo distrutti siamo riusciti a vincere alla fine ma è stata veramente complicata siamo andati sotto nel primo tempo ed è stata una partita veramente complicata voi cosa ne pensate? beh sì è stato difficile anche perché dopo questa giornata diciamo che le gambe iniziano a farsi sentire poi mi dispiace eh, aver commesso qualche errore per la mia squadra ho provato a fare un paio di gol che di solito non faccio Buono, Quindi, due, due li abbiamo presi due li ho fatti che... l'importante è che sia riuscito a far, far gol Astrile sì è, è un miracolo è cioè, doppietta. Doppietta. doppietta Cioè un miracolo ci praticamente. Questo, cioè, questo il calcio può finire oggi Perché Io che faccio due gol può finire definitivo. oggi e poi tra l'altro abbiamo fatto tutti i gol oggi Quindi è stata bella poi, Solo, Solo Cristian non ha fatto gol Che eh. eh. è il nostro cineoperatore di quest'oggi yeah. Ciao Cri no, no. no. E siamo arrivati ad ospitare i ragazzi in casa nostra le, le impressioni che ci hanno dato È che abbiamo fatto più fatica che il sabato Non so se concordate con noi ragazzi Vabbè per forza dopo tre ore che giochiamo Sì poi vabbè anche no, no. La, la pressione del sabato è un'altra cosa certo, un certo, certo. Io particolarmente ero più in difficoltà <ride> non, non so che aggiungere Ma del resto siamo qua per giocare Si vince si perde L'importante è divertirsi E ragazzi mi raccomando divertitevi anche voi Sia col calcio che col futsal Ogni sport va bene L'importante è stare bene E nei commenti diteci se Antimo è veramente una mina vagante mm. o no <ride> Io, io l'ho detto sono la Techpirina 1000 Quella che prendi, insomma per lenire i... I malanni Quindi fondamentalmente Sono stato un malus Forse per la mia squadra Non quanto però Francesco Che andava i due allora diamo, Diamoci i voti Diamoci i voti Facciamo il gioco dei voti Allora Partiamo un insieme voto un mezzo. voto che, che voto diamo a Nick? 7 metri. Io andrei sull'8 anchio direi 8 Grazie. Quindi dai per la par condition diciamo 8 Grazie Nicola Scalaia Grazie. Invece voto a Steve Caccavale Un po' sotto direi Un cioè, po' sotto un oh, Critica critica. Sono d'accordo Sono d'accordo Andiamo sul 7 e mezzo Allora io dico 7 perché valuto un po' quel calcio d'angolo Però comunque lo capisco tantissimo Perché fare questa roba qua è difficilissimo per i portieri Che fa attaccante al difensore non si capisce niente Muori e basta allora, Io sì anch'io io ti darei 7 più Quindi dai tra 7 e mezzo Discreto 7 e più, 7 più. E adesso il voto al Caimano Ayman Maizi che voto date al Caimano? Io direi Sirei insufficienza, insufficienza sì, addirittura. <ride> io direi sul 6. È riuscito a fare gol al volo dopo quattro volte che dicevo: taglia, taglia, taglia. Sì, taglia, eh, taglia". Però è riuscito. È buono, buono. Eh, sono stato influenzato adesso. Dai 7, 7, 7, 3. 7, anch'io, dai. E quindi, poco altro. Dai, vi siete divertiti a fare questa sfida? Sì, sì, da morire. È stato, è stato molto divertente. Speriamo di aver fatto divertire anche chi ci guarda. Comunque, che sì. questo è l'importante. È anche bello far vedere i personaggi che stanno dentro questo certo. spogliatoio, fa vedere da dietro il backstage di quello che facciamo in modo tale che chi ci guarda possa appassionarsi a questa squadra che, che sosteniamo eh, e che ci, ci permette di giocare e possa innamorarsi di questo sport che vedo che sta piacendo sempre di più quindi siamo contenti, viva il futsal viva il futsal ragazzi, <ride> noi ragazzi vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale attivare la campanellina e mi raccomando anche il vostro supporto con i commenti e mi piace fatevi sentire se vi piacciono questi contenuti ci aspettiamo molto da voi quindi ragazzi fatevi sentire mi raccomando seguite su instagram anche i nostri ragazzi Vamos. ricordatevi come chiamate ragazzi su instagram stevie's mind caimano nicolas calaia abracalaia e allora ragazzi seguiteci e mi raccomando noi ci vediamo con un prossimo video ciao ragazzi ciao a grazie, tutti ragazzi